Bentrovati da Pierluigi Pagnotta, allora prima video intervista del dopo elezione a Irene Galletti naturalmente non potevamo scegliere un location migliore, siamo sul Ponte di Mezzo e qui c'è Allora e là c'è il Comune, benissimo, siamo quindi nel centro assoluto di Pisa, benissimo Allora Irene, eh, com'è stato il dopo elezione? Una, una tragedia in maggio voglio dire ti hanno telefonato, ti hanno subissato, sei stata travolta praticamente, da, come sempre succede sotto in queste questa occasione immagino. Sì, sono state telefonate, incontri, saluti, però è stato bello perché sono state tutte le persone che mi erano già state vicino prima che tutto questo succedesse, quindi ho sentito vicino le stesse persone che ho adesso intorno, quindi è una bella sensazione, una bella soddisfazione per il gruppo. Allora, la più votata del Movimento 5 Stelle tutta Toscana in termini di preferenze, eh, naturalmente <ride> noi non, non nascondiamoci dietro un dito, cioè è chiaro che è stata favorita dal fatto che era la capolista, però eh, si è staccata veramente enormemente da tutti gli altri candidati, 5.867 preferenze, è abbastanza un record per il Movimento 5 Stelle, questo secondo me ci dice che il Porcellum ha lasciato negli italiani una grande voglia di preferenze, il non poter aver dato per anni le preferenze ha risvegliato... La, la voglia di dare la preferenza. La batta, e, è, naturalmente Irene, che è conosciuta in città eh, e anche in provincia, poi in campagna elettorale, ha, ha intercettato questa voglia di preferenza. Cioè. Ora, con che spirito vai a Firenze? Con lo spirito di rappresentare tutto il mio territorio, quindi tutta la circoscrizione di Pisa, tutta la provincia di Pisa, ma nello stesso tempo tutta la Toscana che significa veramente, così come ho intercettato un certo numero di preferenze, intercettare quelli che sono i bisogni di tutta la Toscana, in tutta la mia circoscrizione, della mia città, di tutto quanto. È un impegno gravoso, ma ho altre quattro persone accanto a me e sono sicura che con la squadra che abbiamo creato, grazie alla base, ce la possiamo fare. Va bene, naturalmente siamo a buoni sentimenti, a buone intenzioni eccetera, vedremo, eh, come gruppo di Pisa naturalmente seguiremo questa avventura in, in prima persona, in prima battuta con molto interesse, seguiteci su, sui nostri siti, sulle nostre pagine Facebook perché eh, cercheremo di dirvi eh, come, stan, come stanno andando le cose in regione cioè eh, non accadrà con il Movimento 5 Stelle quello che di solito accade con gli altri partiti cioè uno viene eletto e poi sparisce nel nulla ecco, con noi questo non accadrà noi siamo, siamo sul web perché purtroppo in televisione ci possiamo essere poco perché ci invitano poco, però se ci invitano ci andiamo, è eh, promesso okay? e, e comunque sul web ci siamo, potete venire a trovarci e seguiremo questa avventura in Regione insieme a Rene Passo passo cercando di spiegare le varie tappe, che vedrete sarà molto molto interessante perché adesso in regione toscana ci sarà una vera opposizione. Okay. Eh? Giusto, Giusto. Giusto. va bene. Okay. Arrivederci, arrivederci. <ride>